Dunque, riprendiamo l'esercizio di ieri, dobbiamo finire il punto 1 e tuffarci nel punto 2. Eh, solo una precisazione che mi è, diciamo così, emersa da un paio di domande che mi avete fatto ieri, sul fatto che il grafo, no, due persone mi hanno chiesto ma perché hai fatto un grafo semplice e non un multigrafo? Perché è possibile, data una coppia di stati, che ci siano tante coppie di avvistamenti, no? che soddisfano questa relazione temporale. E la risposta era qui. Qui dice che ci dovrà essere un arco, 1 tra una coppia di stati A e B, se almeno un avvistamento in B è successivo ad almeno un avvistamento in A. Quindi anche se ci fossero 100 avvistamenti in B che sono successivi a quelli in A, alla fine di arco ne mettiamo uno solo. E quindi creo un grafo semplice e non un, grafo, non un multigrafo. Okay? Questo è eh, solo per chiarire eh, il motivo della scelta, il, te il testo non diceva se il grafo doveva essere semplice o no, però ci fa capire che tra ogni coppia di archi c'è un vertice solo. Mm. Nel dubbio chiedete sempre anche l'esame. Ok, allora noi eravamo arrivati a costruire il grafo, ci mancava solamente l'ultimo piccolo passaggio, che era quello, eh, qui è assunto il punto C, di permettere all'utente di selezionare uno stato e determinare gli stati immediatamente precedenti immediatamente successivi, cose del genere okay? eh, Allora questo lo facciamo in tre passaggi nel senso che prima di tutto bisogna permettere all'utente di selezionare uno stato e questo significa andare a popolare la tendina con l'elenco degli stati eh, e poi gli altri due sono semplicemente due interrogazioni che dovremmo fare sul grafo che già abbiamo allora, partiamo dall'inizio, devo popolare la tendina, quando la popolo? Beh, la popolo dopo che ho cliccato su avvistamenti, lui costruirà il grafo e alla fine della costruzione del grafo conosce quali sono gli stati da mettere qua dentro. Chi lo fa? Lo fa il controller chiedendo al modello l'elenco degli stati. L'elenco degli stati già ce l'abbiamo perché se non sbaglio nel model, qua, abbiamo Uh, no, non abbiamo l'elenco degli stati ma abbiamo solamente anni e avvistamenti l'elenco degli stati ce l'abbiamo qua come variabile di crea grafo ma questa variabile a questo punto tanto vale portarla su mm? visto che poi mi servirà anche dopo potrei ricostruirla dal vertex set però nel vertex set ce l'ho disordinati gli elementi mentre nella query o sono già ordinati, non mi ricordo come io abbia fatto questa query, o comunque costa pochissimo ordinarli. No? Quindi me li tengo come lista separata, così ce l'ho ehm, più carini da vedere. Allora, questo mi costa abbastanza poco, perché basta prendere questa lista di stati, me la definisco tra le mie variabili private e eh, stati, e questo non creo una nuova lista, ma semplicemente assegno a this.stati il risultato del DAO. A questo punto, questa variabile stati, basterà creare un getter, che è ciò che serve al, ehm, al controller per popolare la tendina. Quindi facciamoci un getter, public, lista di stati, di string... Get stati string con la r, return this.stati. Quindi in realtà è un'informazione che già avevamo, dobbiamo solamente riuscire a portarla fuori. E a questo punto il controller la potrà usare. dopo che abbiamo creato il grafo, quindi gli avvistamenti, fa il crea grafo, a questo punto può popolare la tendina con gli stati, conoscendo le informazioni degli stati che sono stati inseriti nel grafo. Quindi abbiamo la box stato, che dobbiamo ancora decidere che cosa contiene, conterrà degli stati che per noi sono semplicemente delle stringhe, degli oggetti tipo string, ok, la box stato, che è una combo box di string, item, uh, get items, clear, cancelliamo eventualmente ciò che ci fosse e ci aggiungiamo add all, la collezione, collection, pardon, che arriva da model.getstati e questo mi permette di popolare la tendina un rapido controllo se funziona quindi lanciamo l'applicazione scegliamo un anno con pochi avvistamenti così non impazziamo Clicchiamoci su avvistamenti qui mi calcolerà un grafo con sette vertici, sette stati quindi, e 22 archi, qui mi immagino di vedere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stati, in ordine alfabetico, che è ciò che volevo. Ok, a questo punto devo implementare la semplice funzione dietro il bottone analizza. Questa richiede che io stampi due informazioni, quindi avrò due metodi nel model che mi restituiscono rispettivamente la prima e la seconda informazione e poi il li prende e li mette in bella dentro l'area di testo. Allora, il primo, la prima informazione sono quali siano gli stati immediatamente precedenti e quelli immediatamente successivi allo stato selezionato, quindi in realtà parliamo di due metodi diversi a cui il modello può rispondere facilmente. Quindi abbiamo un metodo che potremmo chiamare get stati precedenti ad un determinato stato e mi restituisce una lista di stati. E poi ci sarà il simmetrico get stati successivi. Come faccio a trovare gli stati precedenti? Beh devo interrogare il grafo, questo è un grafo orientato, quindi dato un nodo, un vertice del grafo che ha rappresentato la variabile di stato, prendo i precedenti. Per prendere i vertici precedenti possiamo andare a vedere, a cercare, ci sono due modi, la via lunga è quella di valutare gli incoming edges of, quindi dato l'oggetto graph al metodo incoming edges of stato e questo mi, dà, mi restituisce un elenco di archi, eh, poi però una volta che ho l'elenco degli archi, eh, quello che mi interessa è costruire una lista con i vertici, quindi devo spezionare questi archi uno a uno e vedere chi ci stava dall'altra parte, oppure più semplicemente usiamo il metodo di utilità di graphs. Punto, eh, predecessor forse predecessor list of che riceve il grafo un vertice e mi restituisce direttamente una lista di vertici che sono esattamente i predecessori del, del, del, del, del, del vertice dato quindi in questo caso me la cavo con una riga sola ovviamente Dando per scontato che graph ci sia e stato sia definito e sia uno dei vertici del grafo. La stessa cosa la possiamo fare, già che ci siamo, con stati successivi, dove ov ovviamente chiameremo il metodo successor list of E qui siamo, ce la siamo cavata con poco perché c'era già il metodo implementato nella libreria. Due righe in più invece le dobbiamo scrivere per quanto riguarda il punto 2. Quali sono gli altri stati raggiungibili attraversando uno o più archi? In avanti. Hm? Io in... Non c'è scritto esplicitamente, io qua sto ipotizzo che si voglia attraversare il grafo in avanti, non indietro, quindi bisognerà fare in questo caso un'operazione di visita, in profondità e in un'ampiezza a vostro piacere, del grafo partendo dal vertice selezionato quindi, ops diamo un altro nome, sempre, restituisce sempre una lista di stati raggiungibili public lista di stati list string get stati raggiungibili, sempre data string stato. Allora, in questo caso devo creare un visitatore, un iteratore che visita il grafo, quindi ad esempio un bread first, bread first iterator, string default edge, bfv visita in breadth first uguale new breadth first iterator andiamo a ricordarci cosa, deve, cosa vuole come costruttore un grafo, qui ci sono varie varianti a me interessa la variante in cui si è esplicito il vertice di partenza perché altrimenti lui parte da un vertice a sua scelta Quindi, gli devo passare, come primo parametro, il grafo, come secondo parametro lo stato di partenza. Andiamo a capo così si legge, punto e virgola in fondo. A questo punto Facciamo andare avanti l'iteratore salvandoci tutti i vertici che lui ha incontrato in una lista. Quindi una lista di string raggiungibili uguale new array list Ops, ora sono finito new array list di string, while uh, bfv.snext, finché c'è un prossimo vertice, raggiungibili.add bfv.next. itera finché ci sono dei nuovi li aggiunge e avanza ovviamente l'iteratore e a questo punto possiamo restituire i raggiungibili dimmi scusa? si poteva usare un set al posto della lista sì, certo Non so, adesso si stampava due volte la lista, vuol dire che la lista aveva il doppio degli elementi? Più volte? Vediamo. Se, se succede, cerchiamo di capire perché. Perché in realtà l'iteratore non dovrebbe restituirmi più, più volte lo stesso vertice. Cioè se lo fai col callback, sì, ma col... Vediamo. Ehm... Um, c'è solo poi un dettaglio, su cui non voglio però essere troppo pignolo, qui parlava di, di altri stati. Quindi a rigore in quella lista io non dovrei includere lo stato di partenza, cosa che invece mi viene restituito per primo. Quindi dovrei probabilmente cancellare, per essere preciso, il primo. Ma vediamo prima se funziona così, prima di andare a, no, a, posto, prima di andare a fare i pignoli. Allora, questi tre metodi li aggiungiamo al controller, li usiamo nel controller a questo punto, nel metodo handleAnalizza. analizza deve innanzitutto controllare se l'utente ha selezionato lo stato, quindi prendiamo lo stato uguale box stato punto getValue e a questo punto se stato uguale a null fermarsi con un messaggio di errore eh, devi selezionare lo stato e return altrimenti andiamo avanti e calcoliamo queste tre liste lista dei successivi get stati successivi list poi uguale copio incollo e sostituisco a successivi precedenti e poi alla fine list string raggiungibili uguale model. Get raggiungibili a partire da questo stato e adesso stampiamo ciò che abbiamo ottenuto append dunque di diciamo stati successivi Ci aggiungiamo semplicemente successivi punto più a capo. Idem per i precedenti. E poi per i raggiungibili. magari aggiungiamo anche così diventa più leggibile, stato di partenza due punti, stato, così se dobbiamo fare l'interazione più volte riusciamo a leggere meglio, facciamoci una riga vuota, barra n, ok, così vediamo cosa succede qui non ho puntato tanto all'estetica ho usato semplicemente il toString della stringa che mi mette le parentesi quadre, le virgole non è tanto bello da vedere ma l'importante è vedere se i dati siano giusti allora rifacciamo a partire il programma anno, prendiamone uno di nuovo con pochi penso il 46 scelgo lo stato Analizza Stato di partenza CA, stati successivi ci sono 4, stati precedenti 2, stati raggiungibili 1, 2, 3, 4, 5, 6 ce n'è uno che non è raggiungibile rispetto a tutti, no? Perché erano 7 gli stati quindi AZ non è raggiungibile in questo caso, era precedente a CA ma non è successivo se io prendessi AZ Probabilmente quelli successivi sono tutti. Vedi. Ah no, a z solo a z. Contrario. Successivi. Ah no, a z era successivo. ma non, era... Ah sì, no, no, no, ho sbagliato io. Non è a z, quale è che manca? Aspetta. C a c a z, il, a z, c a -L m, t x, v -A. E New York manca. Allora, vediamo cosa succede con New York. Ok, adesso New York li ha tutti raggiungibili. Era prima di California. Con pochi è facile no? anche riuscire a capire come è fatto il grafo. Se prendiamo già degli anni in cui il grafo sia più grande, diventa più complesso. Usare una componente connessa per trovare le state raggiungibili eh, va anche bene nel senso che. Eh, è un lavoro in più nel senso che qui non ci serve eh, però alla fine il calcolo di componente connesse internamente fa una visita quindi... come? No, no la componente connessa allora il concetto di componente connessa ce l'hai su un grafo non orientato su un grafo orientato dovresti parlare di componente fortemente connessa in cui ci siano tutti gli archi in entrambi i sensi il connectivity inspector non so come si comporti sul grafo orientato in questo caso, perché qui non è detto che sia fortemente, anzi sicuramente è connesso ma non fortemente connesso, perché da, da Z posso andare a, a CA ma non viceversa, quindi in questo caso non so cosa mi risponde, però la cosa più semplice è fare la visita, non, perché non ci interessano cose più complesse. Ricordate che la connettività... Ha senso chiedersela bene nel momento in cui abbiamo un grafo connesso, eh, o non orientato. Su un grafo orientato è un concetto un pochino più sfuggente. Eh? Eh, riguardo la tua obiezione di prima, a me la lista viene semplice, quindi deve essere da qualche parte, <ride> o l'hai creata due volte, o non l'hai cancellata, o l'hai stampata due volte, perché l'operatore di visita restituisce gli stati uno alla volta, c'è qualcos'altro. Qua. Sì, allora compare tra gli stati raggiungibili. Allora, questo l'avevamo detto: era il dettaglio che non avevamo ancora messo a posto. Si mette a posto facilmente, perché di sicuro il primo elemento che mi, hanno, mi ha restituito lo, lo, scusate, torno al model. Il primo elemento che mi viene restituito da questo next è proprio lo stato di partenza. Qualunque algoritmo di visita il primo vertice è quello di partenza. Allora, eh, come faccio a non averlo? Posso fare due cose. Cancellarlo dopo che l'ho aggiunto, quindi fare un raggiungibile punto di zero. Cioè, mi faccio la bella lista e poi tolgo il primo elemento. Oppure, più facile ancora, buttarlo via. Il primo, hop, via. Faccio avanzare l'iteratore senza salvarlo da nessuna parte. Non voglio salvare il primo elemento. Quindi è sempre meglio non farle che farle e poi cancellarle, quando si può. Quindi scegliamo di nuovo il nostro anno... 1946, siamo affezionati, stato IL, e a questo punto nei stati raggiungibili IL non c'è più. L'altro l'abbiamo cercato a New York, ci sono tutti tranne se stesso. Ok, questo conclude essenzialmente il punto 1. Implementazione sappiamo non troppo efficiente, perché stiamo facendo il grafo con tutte le combinazioni possibili, e per cui negli esperimenti, per riuscire ad avere dei risultati in debug ragionevoli, prendiamo sempre dei casi piccoli. Se poi, cioè in, una, in, una in una ottica di esame, cosa mi conviene fare? Adesso ce l'ho, funziona. Mi conviene modificare il, il crea-grafo per renderlo più efficiente? Quanti punti prendo in più? Zero. No. Mi conviene passare al punto 2? Sì. Però se per passare al punto 2 devo debuggare tante volte, magari su grafi un pochino più grandi, magari mi conviene implementare, perché vada più veloce per me. Okay? Perché se devo testare su dei grafi un pochino più articolati di questi, eh, ho bisogno che quando faccio run mi risponda e non passino ogni volta 5 minuti, perché il tempo passa purtroppo, quindi è una scelta vostra da questo punto di vista. Eh, noi nel, come vi avevo detto la volta scorsa, avevo aggiunto nel progetto questo file di testo che si chiama questo file SQL esempi query, quindi se volete ottimizzare la crea grafo semplicemente basta usare quest'ultima query qua che mi dà già l'elenco di tutti gli stati, già gli archi da aggiungere, allora ripassiamo effettivamente da minuti a frazioni di secondo. Altro lavoro che potremmo fare è aggiungere degli indici al database. Questa è una cosa anche veloce, perché visto che facciamo molti confronti su country, su state, su date time, e il database, se guardiamo, ha una tabella unica senza nessun indice, l'unico indice che ha è sulla chiave primaria id, che in realtà non stiamo usando per nulla il d, eh, aggiungendo qualche indice, eh, probabilmente molte di queste query saranno più veloci. Cioè, queste qui, se riusciamo questa qui a farla passare da un decimo di secondo a un centesimo di secondo, allora no, riusciamo già a guadagnare un fattore 10 a sforzo praticamente nullo. Quindi sono tutti piccoli ragionamenti che uno può fare se riesce ad avere quella, diciamo così, eh, fermezza mentale e calma durante l'esame per poterci pensare. Ok io direi che possiamo chiudere qui il punto 1 e passare al punto 2 quindi facciamo un piccolo commit così diciamo che è eh, soluzione punto 1 completa e passiamo un altro branch in cui lavoriamo sul punto 2 Due. Ok, andiamo avanti da qua. Potete farlo anche voi, eh. lavorando in laboratorio, quando faccio una cosa, poi devo modificare un'altra, mi faccio un branch, mi faccio un commit, anche senza fare push necessariamente su GitHub, basta che se voi fate commit senza push rimane in locale, ma poi potete tornarci indietro. Eh? Non... Ah, prima funzionava, adesso non più, tre minuti prima. Allora, quando avete una versione che funziona, tipicamente quella del punto 1, fatevi un repository locale, fatevi un commit. Quella è, se poi fate casino dopo distruggete tutto, potete sempre tornare a quella no? e, e, fa... e farci vedere quella. Quindi sfruttiamo gli strumenti a nostro favore. Allora, il punto 2, cosa ci chiede? Una cosa relativamente semplice. Premo il bottone sequenza di avvistamenti e determina il cammino più lungo di avvistamenti successivi, quindi devo creare una sequenza di vertici, l'abbiamo già fatto, una variante di un problema che abbiamo già risolto, no? magari qualche piccola variazione che dobbiamo, a cui dobbiamo fare attenzione. Um, era quello degli stati, l'abbiamo fatto anche sugli stati il cammino lunghi, eccetera. Il cammino più lungo, dove essendo il grafo non pesato, lungo vorrà avere ovviamente il numero di.. di di archi compresi nel cammino. Allora, per non perdere la buona abitudine proviamo a farci lo schema della ricorsione. Facciamoci un file qua nel model. .txt Così ci ragioniamo. Allora, cosa devo cercare? Una soluzione Completa è un, un percorso nel grafo che posso codificare come sequenza di vertici. Il grafo è semplice, quindi il percorso lo posso rappresentare come sequenza di vertici, non mi serve rappresentare gli archi, perché gli archi sono omivoci. Una sequenza di vertici che potrei mettere in una lista. Questa è la mia soluzione che devo costruire. In cui il primo vertice sia lo stato di partenza. Quindi la soluzione parziale è sempre un percorso parziale, diciamo a cui posso ancora aggiungere dei segmenti quando è che la soluzione parziale diventa completa? quando non posso andare oltre quindi la condizione di terminazione qual è? la condizione di terminazione è che l'ultimo vertice della sequenza non ha più stati successivi che non siano ancora stati considerati. Quindi lo stato finale, non posso dire la condizione di terminazione è quando la sequenza è lunga 5, lunga 7, non lo so. Anzi, è proprio quello che voglio trovare. Quindi lo stato terminale della sequenza, del percorso parziale, della soluzione parziale, non ha, alcun, non ha più nessun nessuno stato successivo, successore, nel senso del grafo, che non sia ancora stato considerato nella sequenza. Ecco, non l'ho detto prima, una sequenza di vertici in cui il primo vertice è stato di partenza e non vi siano vertici ripetuti. Cioè nel grafo magari c'è scritto California, New York, poi posso tornare a California e andare a Wisconsin. Ecco, questo non è un grafo, non è un percorso semplice, perché è un grafo, uno stato è ripetuto più volte. Non lo voglio, lo voglio evitare, quindi mi ricordo di scriverlo. E allora la generazione delle nuove soluzioni qual è? è semplicemente trovare ehm, tutti, gli, tutti i successori dello stato finale non ancora considerati, non ancora inseriti. Quindi la condizione di terminazione significa che, questi, che non, non riesco a generare nuove soluzioni e quindi mi fermo. Cosa devo restituire? il programma cosa deve restituire, deve restituire la sequenza più lunga, una, ok? Quindi nella condizione di terminazione devo restituire una sola soluzione, quella per cui la size è massima. Quindi non mi posso fermare, non appena trovo una condizione di terminazione, devo andare avanti e continuare a cercare. Uh, L'ultima cosa che scriviamo sempre, qual è il livello della ricorsione? In questo caso è molto semplice, non ci serve forse neanche rappresentarlo specificamente, è la lunghezza del percorso parziale. Cioè ogni volta si aggiunge un elemento, e quindi il caso iniziale, cioè il livello 1 in questo caso, è quello in cui ho la sequenza col solo stato di partenza, lo metto dentro, il primo elemento è fisso, Okay. Allora, queste cose qua basta tradurle in Java a questo punto. Questi ragionamenti, eh, il nostro modello offrirà al, controller, offrirà al controller due metodi, no, un metodo, pardon. Che è un metodo che restituisce, dunque, vediamo il testo cosa diceva. Eh, si stampi il percorso così ottenuto, elencando gli stati in ordine, in ordine di percorso. Quindi è un metodo che restituisce una lista degli stati che corrispondono al percorso più lungo. Quindi di nuovo abbiamo un list di string, uh, get percorso massimo. Questo è il metodo pubblico che si avvarrà probabilmente di un metodo privato in cui fare la ricorsione. Questo che è il percorso massimo ovviamente parte dalla conoscenza di uno stato di partenza. E qui dentro ci faremo la parte di um, condizione iniziale della ricorsione, quindi avvio della prima chiamata ricorsiva. Ma come sempre conviene... Prima implementare il caso medio e poi dopo concentrarsi sul caso finale e sul caso iniziale. Quindi nel caso medio noi abbiamo la soluzione parziale, ops, dove l'ho scritta? No, l'ho scritto qua. La soluzione parziale che è semplicemente una lista di stringhe, una sequenza di vertici, e dobbiamo cercare di farla crescere. Quindi, qua. Ehm, allora, abbiamo una procedura ricorsiva, Cerca sequenza. E quindi lei riceve come parametro quali informazioni? Beh, la lista parziale di stati. E forse basta. Eventualmente se servirà altro lo aggiungeremo. E quindi cosa deve fare? Deve provare ad accrescere questa lista. Quindi innanzitutto ci sarà la prima cosa in cui valuta la casa terminale, la facciamo dopo. Poi invece c'è la, la ricorsione, quindi la, il passo ricorsivo, che è composto da trova i vertici successivi e prova, prova ad aggiungerli ciascuno di essi. Come faccio a trovare questi vertici? Vado a prendere lo stato terminale della sequenza e vado a vedere quali sono i vertici successivi. Ma questo lo sapevamo fare, quindi list di diciamo, candidati, i candidati a essere aggiunti non sono altro che eh, gli stati successivi a che cosa? All'ultimo elemento della sequenza parziale. Parziale.get di parziale.size meno 1 ce l'ho già il metodo stati successivi, lo riuso. Mi dà già la lista di candidati. Questi sono tutti i possibili stati che posso aggiungere in fondo purché non siano già presenti nella lista. Quindi li provo uno a uno, for string prova due punti candidati, prova uno, uno, uno per uno i vari candidati. se la prova lo stato che sto provando non è nella lista, quindi not parziale con, punto contains, di prova, se non lo contiene ancora, provo ad aggiungerlo, perché se lo contiene già non posso aggiungerlo, altrimenti il cammino diventerebbe non più semplice. Questo contains che ho scritto qua mi fa subito pensare che se ho problemi di efficienza dovrei migrare, trasformare parziale da lista a set, perché contains in un set significa calcolare la funzione di hash. Il contents in una lista significa andarsi a scandire tutta la lista ogni volta, quindi può essere più pesante. Teniamolo presente così, se volessimo quando sarà finito, ottimizzarlo. In realtà dovrei tenere sia la lista che il set perché mi interessa l'ordine con cui ho visto i vertici, perché alla fine devo restituire un percorso, non solamente un insieme. Quindi avrei le due cose, mi porto avanti in parallelo una lista e un set, e quando faccio il contenso lo faccio sul set che è più veloce e la lista la tengo come soluzione parziale della ricorsione. non è un caso che abbia messo lista, qui c'era proprio scritto abbiamo messo una lista perché mi serve una sequenza, l'ordine è importante, E però poi il, non ci sono ripetuti, chiama un set, no? perché chiama il test di appartenenza veloce. Allora, eh, se la prova è un vertice nuovo, provo ad aggiungerlo e quindi faccio al solito tre istruzioni di ricorsione parziale.add di prova cerca sequenza di parziale ci sarebbe un level più 1 se lo volessimo mettere, ma in realtà è già la lunghezza della sequenza questo livello e eh, parziale.remove Parziale.size meno 1. Backtracking dell'ultimo passo. E questo è il passo intermedio. Può darsi che in tutto questo for nessuno dei candidati sia valido. E allora faccio un giro vuoto e a quel punto avrò raggiunto il caso terminale. Se invece c'è almeno un candidato valido, vado avanti con la ricorsione. Quindi non ho nessun test particolare per dirmi adesso mi fermo, semplicemente se non trovo roba non vado avanti. Quindi quello che chiamiamo caso terminale in realtà va valutato in ogni volta. Cioè Io comincio a guardare questa sequenza, com'è? se è migliore dell'ultima che ho visto me la salvo e poi comunque vado avanti ad esplorare magari dopo nel for della linea 87 troverò qualcosa oppure non troverò nulla quindi in questo caso devo salvare, devo verificare se la soluzione parziale che ho per le mani è ottima se sì salvarmela rimpiazzando la precedente soluzione ottima se no vado avanti me ne frego allora qui Devo ovviamente salvarmi da qualche parte la soluzione è ottima, me la posso scrivere, me la posso salvare in una variabile qua, nel modello. La soluzione è ottima che viene ovviamente inizializzata nella chiamante, qua. uguale new, array list di string, vabbè, sì, scriviamolo va, e nel caso terminale vado a verificare, vado a confrontare se la lunghezza della sequenza parziale fosse per caso maggiore della lunghezza della soluzione ottima e la prima volta lo sarà di sicuro, perché ottima l'ho creata vuota e quindi avrà lunghezza 0. Quindi se la dimensione di parziale è maggiore alla dimensione di ottima, prendo parziale e lo copio dentro ottima. Allora, this.ottima uguale new array list, di parziale ricordiamoci dobbiamo fare una, una deep copy e non una shallow copy del riferimento se non voglio fare una new array list devo fare un clear seguito da una doll cioè tolgo quello che c'era e aggiungo su E basta, nel senso che una volta che l'ho copiata vado avanti con la ricorsione perché se ho una sequenza da 3 nulla mi dice che non, ce ne possa, non possa aggiungere ancora uno stato per fare una sequenza da 4. Alla fine di tutta la ricorsione ciò che c'è dentro ottima sarà effettivamente il valore migliore. Allora, Torniamo nel punto chiamante per avviare la ricorsione, quindi la, la ricorsione l'abbiamo inizializzata con la soluzione ottima, pare la stringa vuota. La soluzione parziale, anche lei è un array list vuoto, a cui aggiungo però lo stato di partenza come primo elemento. Non parte vuota questa volta, ma parte già con un elemento dentro. Il fatto di avere già dentro un elemento mi, mi ha permesso di scrivere questo, di parlare dell'ultimo elemento essendo sicuro che esiste, perché nella, quando ho costruito la, la lista ne ho, ne ho messo dentro uno. Quindi sono sicuro che esista l'ultimo, non c'è il rischio che questa parziale abbia lunghezza zero. E quindi a questo punto posso semplicemente lanciare la ricorsione e restituire l'ottima al chiamante. ottima la creo vuota e la procedura ricorsiva farà del suo meglio per rimpiazzare questa sequenza vuota con sequenze via via sempre più lunghe, se le trova. Ok questo qua dovrebbe funzionare a meno di errori, come sempre verifichiamolo andandolo a chiamare dal controller, quindi abbiamo questo endo Sequenza che anche qui andrà a leggere qual è lo stato selezionato, quindi copio questo pezzettino qui, darò analizza e poi chiedo al modello di dirmi qual è il percorso massimo a partire da quello stato. E quindi potrò scrivere che se lo stato di partenza è questo, allora la sequenza massima è sequenza. Ovviamente il percorso massimo conterrà degli stati che sono un sottoinsieme degli stati raggiungibili di quelli che avevamo calcolato prima. Perché gli stati raggiungibili sono il risultato di una visita, no? In cui vado da diciamo, a sinistra, trovo degli stati, poi esaurisco i percorsi possibili, torno indietro, vado a destra, trovo altri stati, ma non è detto che poi possa aggiungerli. Cioè io ho un insieme di stati. Per cui non è detto che esista un percorso che li tocca a tutti. Mentre invece, quando calcoliamo il percorso più lungo, ci sono degli stati che sicuramente sono raggiungibili, se no, come avrei fatto a metterli nel percorso se non fossero raggiungibili, ma non è detto che siano tutti quelli raggiungibili. Quindi, avendo già calcolato gli stati raggiungibili, ho già un insieme ampio all'interno del quale so che... come può essere composta la mia sequenza. Poi devo giocare sull'ordine degli elementi proviamolo allora andiamo sul 46 avvistamenti scegli uno stato sequenze di avvistamenti 1, 2, 3, 4, 5, 6 se io parto da uno stato successivo, che potrebbe essere Ua, che ha solo tre stati raggiungibili, la sequenza più lunga in questo caso è Ua, mera, in questo qua, li raggiunge tutti. Su grafico un pochino più grandi non è detto, prendiamo il 47, che ha già qualche elemento in più, quindi ci vorrà un attimo di tempo per avere il risultato. Il grafo. Qui quando devo aspettare 2, 3, 5 minuti per creare il grafo, mi chiedo, ma non è che in 5 minuti riesco a implementare la versione più veloce? Ok, 20 vertici, 246 archi. adesso se ce stato, in questo caso, penso, La tanti successivi, alcuni precedenti, tanti raggiungibili, sequenze di avvistamenti. In questo caso è percettibile il tempo che ci mette la ricorsione perché effettivamente ho un grafo con 20 vertici, quindi sto analizzando dei percorsi che possono avere fino a 20 elementi. E purtroppo li devo fare tutti perché non c'è nessun return nella funzione ricorsiva che dice adesso puoi interrompere la ricerca quindi siamo su qualcosa che gira sul 20 fattoriale combinazioni no? come caso peggiore quindi non è detto che siamo così fortunati da poter vedere la risposta Bisognerebbe trovare i casi intermedi perché qua ovviamente nella ricorsione la complessità non è No? Come il database in cui magari riesco a guadagnare facilmente un fattore 10, qui aumento di 1, 2, 3 la dimensione del problema, questa cresce esponenzialmente. Vabbè, aspettiamo un attimo, ma il problema è che non so se devo aspettare un minuto o un anno. Dimmi. La lista degli stati, allora tu mi dici, ma io posso controllare se questa lista degli stati successivi è vuota e quindi non andare avanti. Questo come hai detto, e però la lista degli stati successivi non sarà vuota perché, contiene, perché è il grafo, quindi il grafo contiene dei vertici, semplicemente quei vertici successivi, cioè i vertici. Io sono nel nodo California, ha tre vicini, ma quei vicini li ho già usati. Questo non lo posso sapere prima, e quindi è proprio questo test qua. Questo test lo potrei fare. Questo è un modo, l'altro modo è, se vediamo un pochino più ad alto livello, è fare una, um, una differenza tra insiemi. Sapete che c'è il metodo retainAll, che, data una, da, una collection, dovrei fare candidati.retainAll eh, di parziale. E lui fa la sottrazione tra gli elementi che ci sono in candidati e gli elementi che ci sono in parziale. E mi dà la collection, in questo caso la lista, che contiene gli elementi che c'erano nel primo e non nel secondo, la differenza tra insiemi. no? Come la DOL fa l'unione tra insiemi, effettivamente, retain fa la differenza. E poi iter sulla differenza, ma non è che cambia tanto la sostanza, sono una questione di magari un pochino più veloce, un pochino più lenta, ma concettualmente sono tutti i candidati di una collection che non sono contenuti in un'altra collection. Retain all forse può essere più efficiente, questo qua sta girando dovremmo mettere qualche print per vedere a che punto è arrivato, eventualmente. Um, l'abbiamo risolto più in fretta di quanto pensassimo, no? nel senso che siamo in anticipo, per cui se avete, mentre aspettiamo che lui giri, delle domande, dei dubbi su questo esercizio, se volete che proviamo a implementare la versione più efficiente per la Creagrafo, abbiamo ancora tempo di farlo. Quindi, se volete, implementiamo la versione più efficiente per la Creagrafo. Se noi invece avete altre domande, altre curiosità su questo esercizio, rispondo prima alle vostre domande e poi facciamo l'altro nei 20 minuti che ci rimangono. Ok, allora torniamo sul punto 1. Caro amico, ti abbandono. Allora, lasci girare, via. Quindi questa parte qui va bene che ho lavorato in un branch diverso, quindi posso tornare nel branch precedente. Ah no, aspetta un attimo. Fammi fare prima commit. Soluzione punto 2. Poi possiamo tornare, sì va bene bravo, possiamo tornare al punto 1. lo so che sta girando, e l'unica modifica che vogliamo fare è farla nel, nella crea grafo, abbiamo detto, per renderla più efficiente, che è qui, quindi possiamo provare a sostituire questa parte, con l'esito di questa interrogazione che avevamo, su cui avevamo già ragionato insieme ieri, che era quella che mi dava già le coppie di stati. Quindi questa cosa qui. che mi dà già gli archi essenzialmente, poi c'è anche una un colonna count di cui non mi interessa più di tanto. Allora, c'è cioè sufficiente prendere il DAO, aggiungere un altro metodo, che mi restituisca una coppia di stringhe. Quindi mi serve innanzitutto un oggetto che contenga una coppia di stringhe, questa è la parte più noiosa, fare l'oggettino che contiene il risultato. è una delle, di quelle piccole cose che fa odiare Java. Una coppia di stringhe. Private stringa 1, private string str2. e poi mi serve i soliti costruttori getter setter ok quindi nel mio DAO posso aggiungere un metodo pubblico che mi restituisca una lista di coppie di stringhe e questo metodo lo posso chiamare GetEdges dammi già gli archi del grafo e sempre passandogli come parametro sempre l'anno Quindi in questo caso la stringa sarà questa. Qui al posto di 1986 ricordiamoci di mettere il punto interrogativo. Spazio, spazio. Spazio. E poi ho i solite cinque istruzioni che metto in tutti i metodi del DAO. Connection uh -huh. uguale dbConnect getConnection prepare statement. Uguale connection.prepare DSQL. try catch imposto il valore del parametro intero anno quindi parametro 1 è anno.getValue eseguo la query uguale st.executeQuery e poi estraggo i valori semplicemente quindi list di string pair list uguale new array list e while res.next abbiamo list.add di new string pair di che cosa? di... ah no, qui si chiamano state e state e mi crea casino, quindi li chiamiamo s1 e s2. State1, state2. Così le due colonne sono distinguibili, altrimenti si chiamavano allo stesso modo e quando faccio il get... get uh, getString di state non sa quale, quindi devo andare a correggere questo, la prima riga, R state 1 R state 2 Quindi il primo parametro quindi, sarà resultSet.getString di state1, e la seconda sarà resultSet.getString di state2. E punto e virgola aspetta devo chiudere le virgolette connessi un punto close e restituisci il risultato se no ok Um, questo è il metodo che a questo punto possiamo chiamare nel nostro model al posto di questo doppio loop chiediamo a, uh, al, al DAO che ci dia questa lista di coppie di stringhe che, sono, che corrispondono agli archi del grafo edges di anno e semplicemente For. mentre navighiamo questa lista string pair sp 2archi vado a ehm, aggiungere un nuovo arco per ogni string pair quindi overgraph.addage sp.getStringA1 sp punto get stringa 2 quindi questo dovrebbe portarmi la, il tempo di costruzione del grafo da qualche minuto a un decimo di secondo in tutto vediamo se è vero sul main, scelgo un anno a questo punto con un grafo grosso, beh prendiamo una via di mezzo dai, 78, avvistamenti, vabbè ti pareva, crea grafo 47, cosa ho fatto di male? Archi era null, allora andiamo a vedere a monte perché archi era null, dovrebbe esserci un'eccezione SQL. Hai un errore nella tua sintassi SQL, controlla bla bla bla, vicino alla chiusa tonda from siting S1 e siting S2. Come chiusa tonda? Non ce l'ho una chiusa tonda io. DAO sì, qua. Quando ho fatto copia e incolla ho sbagliato. Ok. Rieseguiamolo. Allora, riprendiamo. di prima era questo. Ah sì, 35 stati, scelgo uno, prendo un altro più grande, 160 stati, sono 37, cioè 160 avvistamenti, sono 37 stati, 1.100 archi, ne prendo uno di quelli da 6.000 avvistamenti, e il grafo lo dovrebbe creare nel tempo della query, 2013. Abbiamo scaricato la complessità sul database e quindi in realtà tutto il tempo è il tempo che ci mette il database, che a questo punto ha trovato 50 vertici e 2450 archi. Ovviamente la query ci ha messo una ventina di secondi. Tanto per ottimizzare le cose, probabilmente, come vi dicevo, Lavorando sulla struttura della tabella, creando degli indici che non ci sono, si potrebbe, questa qui ci metteva 20 secondi, quindi era ben percettibile. Ma io posso creare: ad esempio, aggiungere un indice non univoco, no? Eh, to state su country. Ah, semplicemente chiave, ok. Un indice di tipo chiave, non chiave primaria, semplicemente una chiave. Su date time, su state e su country, perché sono i campi su cui questa qui sta facendo i confronti, country, state e poi daytime. Quindi costruendo questi indici.. Per curiosità mia vediamo questa stessa query che ci metteva 20 secondi se diventa più efficiente oppure no. Nel frattempo il nostro amico sta ancora girando. Eh? Mm, sembra che sei buono, non essere cattivo. L'abbia fatto morire Heidi, poverino. Vedete detto che è 2013. Non era quello cattivo. Vai. Eh no, siamo sempre sui 20 secondi, non ha aiutato molto. Ok, allora, sul punto 1 diciamo, abbiamo fatto questo miglioramento significativo, quindi ci ha permesso di passare da grafi con fatica no, di 50 avvistamenti a grafi di migliaia, nell'arco comunque di mezzo minuto, i grafi di... Il, 1900, no, il 2000 no? che usavamo prima viene realizzato in pochi secondi, mentre prima, ci, la, ricordate lunedì, ci aveva messo più di 5 minuti a costruire il grafo e l'analisi ovviamente, ovviamente avviene sempre istantaneamente. La parte ricorsione non la provo neanche su questo grafo da 50, ovviamente. Okay? Allora, adesso quindi possiamo fare anche un commit di questa versione più efficiente della CreaGrafo. Sta a voi appunto gestire. Dal punto di vista implementativo non ci abbiamo messo di più a implementare questa che non l'altra. No? È Semplicemente se riuscite a trovare no, il modo giusto di farlo. Io adesso vi lascio. L'ora successiva eh, faremo un altro esercizio sulla simulazione di Formula 1. Domani facciamo la simulazione d'esame in laboratorio. Quindi facciamo come abbiamo fatto ieri, non vi diamo nulla prima e vi daremo solamente all'inizio del laboratorio il link da cui scaricarvi il progetto. Vi ricordo, lavorate sui computer del laboratorio, non sul vostro portatile. Okay? E io poi vi terrò i tempi così vi dirò a un certo punto, a quest'ora l'esame sarebbe finito e a seconda del livello in cui sbiancate vuol dire che siete più o meno avanti. Mm? Ci vediamo dopo l'intervallo.